Allora, sicuramente voi avrete visto, visto, rivisto, rivisto, appunto, questo presunto meme, anche se io non lo tratterei tanto come meme, dato il background che c'è all'interno e anche il contesto che c'è nell'effettiva clip, però lasciamo perdere questa mia piccola impressione. Sappiamo benissimo che nelle nomination, in una nomination del l'Oscar che c'è stato di recente, non mi ricordo come si chiamava, però sicuramente chi è più informato lo saprà, eh, c'è stata appunto l'apparizione di Chris Rock, noto appunto come diante, comico, chiamatelo come volete, di fama internazionale, che così gli è venuto in mente, siccome appunto Will Smith c'era nelle nomination, eh, ha fatto una battuta appunto, che onestamente, detta tra l'altro, in diretta internazionale, non lo direi infatti, se non ricordo male, è stata tagliata questa parte. Questa parte, effettivamente, dopo che è finito tutto quanto è stata tagliata. Però, i freebooter sapevano che questa cosa qua sarebbe stata una cosa molto molto meme. E giustamente, giustamente aggiungerei: hanno clippato questa cosa e l'hanno messa su YouTube. Questo molto probabilmente andrà su YouTube. Dato che, comunque e è probabilmente contestualizzata con il canale dato che Will Smith c'è stato un periodo dove lui, lui faceva il rapper ha fatto il rapper per 10-15 anni adesso negli ultimi anni giustamente ha cercato di seguire molto di più un'altra sua passione che è quella della recitazione, quindi non soltanto andare dietro alla musica e oltretutto, tutto lui ha fatto anche canzoni che sono rimaste nella storia vabbè a parte la colonna sonora portante della saga Man in Black Man in Black appunto la canzone poi Miami ha fatto anche l'opening song di una sua serie di debutto, ovvero eh, Il principe di Blair. Se non sbaglio, si chiamava così la serie. He is praying that Will Smith wins. like, please, Lord! Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it, alright? <laughs> that, that was a nice one, ok.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 I'm going to, ok? So I can, oh, ok. That was a greatest night in the history of television, ok. Vabbè. Io al posto tu non ci avrei riso così tanto perché anche lui ha fatto la sua parte, comunque. Vabbè, io vi dico subito che mi sono un po' preparato una cosa che volevo dire a video, però ho detto, sapete che c'è? Siamo in live, diciamo tutto qua. Senza filtri, senza niente. Però io so, io so ben certo, che uno dei tanti... Cioè no, il motivo numero uno, perché sua moglie appunto è pelata, è per via di una malattia, che mi scordo sempre il nome, comunque un nome un po' strano da pronunciare. Però comunque per via di una malattia. Se tu non vivi una roba del genere, non ti puoi permettere di ironizzare su queste cose. O me, attenzione! Attenzione, attenzione, ribadiamo la cosa, argomentiamo un po'. Non puoi permetterti di farlo in diretta internazionale, soprattutto in un evento così tanto importante per la storia del cinema, ovvero degli Oscar. Non puoi farlo. E infatti ragazzi, la cosa bizzarra, allora non dico che non si sarebbe dovuto meritare l'Oscar, molti hanno detto no, per quello che ha fatto non avrebbe dovuto farlo, eccetera, eccetera, eccetera. Io su questo ragionamento qua... Sono totalmente contrario, sono, sono contrario a questo ragionamento, perché qui non si parla di Oscar per persona, si parla di Oscar per attore, come interpretazione. Lui non sta interpretando niente, e tra l'altro se voi vi ricordate che mi segue su Instagram, ho fatto un post abbastanza cazzoso, incazzato tra virgolette, però non verbalmente scritto, dove dicevo eh, si vede palesemente che è fake, perché... Eh, oddio, adesso ho perso il video, non posso farvi vedere. Che a un certo punto quando lui torna a sedersi, la videocamera lo inquadra e che guarda verso la sua destra come per dire, ragazzi, sto al gioco, eh? sto al gioco, quel cazzotto, quello schiaffo, quella pappina che gli ho dato era falsa, eh? tranquilli. Eh, quindi sembra un po' che si stesse mettendo a ridere. Da quel che è stato detto da Will Smith, non era fake, cercherà di migliorare questa cosa qua. E lui ha detto anche che è stata anche una cosa voluta per mano della moglie. Attenzione. Perché lui, se voi avete visto, lui stava ridendo. Lui stava ridendo, stava al gioco. Se non ci fosse stata sua moglie lì, tutto questo non sarebbe mai successo. Qui però, scusate se vi dico, eh, non l'ha rispettato perché obiettivamente ironizzare sulla calvizie di qualcuno, però una calvizie neanche voluta dalla persona, per via di malattie ovviamente è brutto, non ti puoi azzardare a farlo, soprattutto in diretta, in diretta, infatti riprendendo quello che stavo dicendo prima ma dopo mi ero incartato su un altro, su un altro dettaglio, Will Smith stava ridendo, poi ha visto che lei l'ha presa malissimo, infatti si vede anche in faccia, dopo lui si alza senza il consenso di nessuno, ovviamente gli ha dato il ceffone. Allora, però io mi vorrei chiedere una cosa, ma c'è una security, primo c'è una security là, a me non me ne frega un cazzo se lui era in nomination, quello che ha fatto nonostante ci sia una, un po' una mezza antitesi in quello che sto dicendo, ovvero che loro lo dovevano bloccare, lui non doveva fare al suo tempo questa cosa, però col senno di poi Chris Crocker non doveva dire questo, ma nonostante ciò, lo dovevate fermare, lo dovevate fermare, perché è brutto comunque, è brutto comunque, io posso capire che magari eh, lui essendo sposato con lei, avendo lei come moglie, comunque è una sua responsabilità prendersi cura di lei e anche dei suoi sentimenti, quindi andiamo contro quello che fa stare male questa persona. Ancora più uomo è stato Chris Rock, che nonostante quanti giorni sono passati, 4 o 5, dove che noi abbiamo visto prima, eh, da YouTube. Lui non ha aperto bocca, lui non ha aperto bocca. È un bene ma è un male. È un, sia un bene che un male vuol dire che comunque lui eh, ha deciso di non contribuire a questa cosa qua, tirando, che ne so, frecciatina a Will Smith, eh, anche rispondendo ad alcuni articoli che gli sono stati fatti, ma allo stesso tempo non ha accettato il fatto che colui che in realtà ha fatto iniziare tutto questo è lui. Cioè, avete presente il termine? Oltre al danno la beffa, Crisco che ha fatto il danno, quello che ha fatto il beff è stato Will Smith, punto, punto, Beh, il mio parere è questo, il mio parere è questo, il mio parere è questo, ragazzi non, non, non, non, non si possono dire robe del genere, non si possono dire robe del genere se non contestualizzate. Poi io prima avevo parlato anche di persone che stanno da una parte e che stanno dall'altra. Io ho visto tutta quanta la sua famiglia, che gli stava vicino, la moglie, il figlio anche, Jaden Smith. E fa anche il rap per lui, oltre all'attore. Ragazzi l'abbiamo visto in Karate Kid, se non sbaglio. Karate Kid si chiamava, però non quello anni 80-90, quello inizio 2000, inizio 2000, no, inizio 2000, no, era troppo giovane comunque 2000-2010 essendo ovviamente capo famiglia la, la persona numero uno, Will Smith, non dicono un cazzo non dico un cazzo ragazzi questa è anche un po' la fortuna allo stesso tempo sfortuna di avere fama ovvero che, ok, tante persone che ti possono supportare ma da quel supporto non possono farti arrivare a un ragionamento del tipo ok ho sbagliato questo è, questo è però si è conclusa in tre giorni, si è conclusa in tre giorni, io sto parlando a distanza di due giorni perché comunque volevo esprimermi al riguardo siccome sono un canale divulgativo e quindi ragazzi ecco qua la mia opinione. Ecco qua.